Contributi sell out e stock protection, cioè in tutte quelle situazioni dove l'azienda deve spingere lo stock e deve anche controllare esattamente quanti sono i fondi a disposizione e quelli effettivamente erogati perché non sempre poi quanto comunica il distributore piuttosto che la catena eh, coimbaccia con, con i dati che ci risultano in carico e per cui con le richieste di note credito. In questo caso vediamo questo filtro personalizzato per cui una stock protection fatta sulla week 9 del 2011 con un contributo unitario di 10 eh, euro, su, in questo caso sul numero di quantità per cui 13 quantità, abbiamo un contributo totale di 130 euro su questo singolo prodotto, su questa catena e su questo punto vendita anche qui le possibilità di personalizzazione sono infinite possiamo andare a vedere a livello totale a quanto corrisponde questa campagna di stock protection che è pari a 1220 euro lo stesso lo possiamo visualizzare per una promozione sell out Andiamo a vedere sui dati di sell out, perché prima erano i dati di sell out, per cui quantità vendute, contributo unitario, in questo caso ho messo 3 euro per ogni singola quantità. Andiamo a visualizzare chi le ha vendute e cosa ha venduto. Anche qui per un totale di 588 euro.